Eccoci, una buona giornata. Sono all'interno della sede dell'Agenzia delle Entrate di Genova San Piero d'Ariana, la Siumara con eh, Giovanna Lanzino. Buongiorno. buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Qua buongiorno. dietro di noi c'è una di quelle postazioni dove, eh, proprio da questi giorni, è possibile eh, accedere alla eh, compilazione del modello unico per la dichiarazione dei redditi, no? la precompilata, come si suol dire. Giusto? Uno viene qua e lo fa da solo. Come funziona? Allora, il contribuente, ovviamente siamo nel periodo dichiarativo, Può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per trovare assistenza per la dichiarazione precompilata. La dichiarazione è precompilata è in linea dal 16 aprile ed è inviabile dal 2 maggio. Però alcuni contribuenti ovviamente hanno magari paura di sbagliare, ritengono magari di aver bisogno di qualche informazione in più. Allora noi abbiamo oltre tutti gli sportelli dedicati all'assistenza anche delle postazioni corner che consentono al contribuente attraverso un appuntamento di venire presso gli uffici dell'Agenzia ed essere assistiti da un nostro funzionario, per la modifica e la compilazione definitiva del, della dichiarazione e l'invio. Quest'anno la dichiarazione è stata implementata di ulteriori oneri, cioè sono state inserite ad esempio le spese per gli asili nido e tutta la parte relativa anche alle ristrutturazioni è stata aumentata. Diciamo che le dichiarazioni contengono veramente oggi un sacco di dati e sono messe a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e anche di alcuni lavoratori autonomi. Ovviamente il modello deve essere scelto, nel senso che c'è un gruppo di contribuenti che può accedere al modello 730 precompilato, altri che dovranno per forza fare l'unico. Anche l'unico però è disponibile sulla piattaforma e può essere trasmesso con le stesse modalità. Ricordiamo che per accedere al sito bisogna avere o le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, oppure lo SPID, che è il documento di identità digitale, il PIN dispositivo dell'Inps e quindi è possibile attraverso tutte queste modalità entrare. nel Attenzione, queste sono tutte cose che uno deve fare prima di venire. Certo, certo. comunque nel caso il contribuente non riuscisse ad avere le credenziali che possono essere richieste online può rivolgersi presso il nostro ufficio e noi daremo le credenziali in maniera che il contribuente possa avvicinarsi alla sua dichiarazione prendere confidenza e poi inviarla. Ascolti, quali documenti è necessario portare per poter accedere a questo servizio? Allora, per poter accedere a questo servizio e ottenere le credenziali è necessario avere un documento valido di identità. Questa è la cosa fondamentale. Dopodiché noi diamo le, il, le credenziali e il contribuente può, cambiando la sua password, immediatamente entrare. Quindi è veramente veloce, rapido e sicuro perché le credenziali ovviamente sono in possesso del contribuente. Eh, ehm, la dichiarazione è interessante comunque al di là poi di farsi assistere dall'agenzia o trasmetterla direttamente, comunque consultarla perché noi ci siamo resi conto ad esempio che eh, i ragazzi, i giovani che magari hanno avuto un lavoro dipendente per un tempo determinato e magari l'indennità di disoccupazione dell'Inps magari non sanno che devono comunque accedere alla loro dichiarazione e controllarla perché magari per effetto di piccole spese hanno diritto magari a un credito che poi si trasforma in un rimborso Alcuni dicono, sì ma io sono senza sostituto, a luglio non ho una busta paga per poter ottenere il rimborso. Nessun problema perché per chi è senza sostituto è l'agenzia delle entrate che rimborserà verso fine anno, passa solo qualche mese in più. Nella normalità il rimborso viene nella busta paga per i dipendenti di luglio, per i pensionati nella rata della pensione di agosto-settembre, invece per quelli senza sostituto provvede l'agenzia tra novembre e dicembre. Siamo quasi in chiusura, due informazioni di servizio. La prima, capitolo scadenze, fino a quando c'è allora, tempo? Allora, è possibile trasmettere la dichiarazione precompilata modello 730 sino al 23 luglio, mentre invece per la dichiarazione unico sino al 31 ottobre. Bene, queste sono le scadenze da tenere a mente. Eh, teniamo, quali sono gli... sì? teniamo conto che per chi avesse già trasmesso e si fosse reso conto di aver commesso qualche piccolo errore, da oggi e sino al 20 giugno è possibile riaprire la dichiarazione e effettuare una correttiva. È possibile una volta sola, però consente al contribuente che avesse trovato la ricevuta che voleva inserire, che si ricordava, non sapeva dove l'aveva messa, di correggere la dichiarazione. C'è anche la seconda chance. Quali sono però eh, gli orari per venire qua o negli altri sportelli dell'Agenzia allora, delle Entrate? L'ufficio di Genova 1 e di Genova 2 hanno praticamente tre giorni alla settimana aperto, orario continuato. Quindi martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti dalle 8.30 alle 15.30, il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Quindi questo è anche un modo insomma, per risparmiare un po' di tempo e di denaro, anche se qualcuno poi dice e per attenzione. Per fare degli adempimenti fiscali in maniera corretta. Perché la dichiarazione... Imparare qualcosa magari. Eh? E imparare anche qualcosa Assolutamente, magari. Assolutamente, perché la dichiarazione che noi mettiamo a disposizione è veramente facile veloce, perché poi quando uno la fa si rende conto che è veramente rapido inserire i dati, rapido il sistema di correzione e di ricalcolo del sistema ed è sicuramente sicuro. Grazie, grazie a Giovanna grazie, Lanzino, questo è il servizio eh, di accesso al precompilato, qua all'Agenzia delle Entrate, dove si può eh, venire a fare la propria dichiarazione dei redditi, assistiti comunque da un operatore, questo è importante, non siete lasciati soli. Assolutamente no. A voi, grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata a voi. A voi.